Ciao! Oggi ti voglio aiutare a fare chiarezza sulle possibili destinazioni per viaggi di nozze. Se tu hai in mente di destinare un budget tra gli 8 e i 10 euro, se ti piace l'Oriente e hai in mente di visitare il Giappone, va bene circa una decina di giorni in questa terra, più un abbinamento mare di 5-6 notti, o alle Maldive piuttosto che alle Filippine, o anche in Malesia. Se invece vuoi la modernità degli Stati Uniti puoi appunto far organizzare un tour nelle capitali dell'est come New York, Philadelphia e Washington a cui puoi abbinare un soggiorno mare ai Caraibi e la stessa cosa la potresti fare col tour della California più i relativi parchi oppure addirittura un tour di una decina di giorni in Canada a cui di solito io consiglio. Consiglio di abbinare un'isola dei Caraibi, se invece preferisci visitare il Perù l'isola che io poi più consiglio è Aruba se invece ti piace qualcosa di più etnico e quindi di più africano va benissimo un tour di 10 giorni in Sudafrica a cui poi puoi legare un soggiorno mare alle Seychelles o all'isola di Mauritius oppure un bel tour di 14 giorni in Namibia. Io spero di averti dato un'idea su alcune mete che rientrano in questi budget, ma comunque ti consiglio di prendere un appuntamento con me, ne parliamo di persona, ne discutiamo meglio. Io ti saluto e ti aspetto presto, ciao!